Il Vangelo di questa domenica ci esorta ad essere pronti, siate pronti, sì, perché il Signore verrà, questo è il senso. Magari uno può dire, va tanto tarda a venire e quindi non c'è bisogno che mi, mi prepari, no? E poi arriva all'improvviso e quando arriva tu sei impreparato. Invece la maturità del cristiano, la maturità del credente, direi anche di, di una persona in generale, sta proprio in questo essere pronto. Ma, passi l'analogia, ma poiché eh, mi occupo di non vedenti ormai da otto anni come assistente spirituale nazionale, mi capita di vedere i cani guida. I cani guida, ecco, diciamo, sono lì accucciolati a riposare però quando il padrone prende subito in mano lo strumento, quello che loro riconoscono come strumento di lavoro, con l'asta, col maniglione particolare che viene utilizzato dai non vedenti, subito scattano in piedi, pronti, perché quindi una prontezza che sembra una rendevolezza, un abbandono al sonno, ma in realtà questi cani sono sempre pronti, perché il padrone in qualsiasi momento deve disporre di loro. E la parabola ci rimanda proprio a questa a disponibilità che noi dovremmo avere quando viene, nel che ci trovi pronti, ci trovi capaci di affrontare quel giudizio, quel passaggio necessario, che poi al passaggio alla vita eterna. Avere i fianchi cinti significa avere una dignità, stare in piedi e camminare insieme agli altri, essere pronti. E questo sicuramente è la caratteristica della persona matura nella fede. E quindi non tanto lì e eh, dopo devo essere pronto, ma qui ed ora, cioè in qualsiasi momento. Eh, e tra l'altro questa prontezza deve essere caratterizzata da uno spirito di servizio, con quello stile che eh, attribuiva ai sacerdoti di Antonino Bello, la stola e grembiule. No? Può essere che la stola eh, diciamo, si possa utilizzare perché in qualche modo dice la dignità, e anche la, la delicatezza del ministero presbiterale, però il grembiule, il grembiule fa problema anche a noi presbiteri talvolta, e quindi vorremmo in un certo senso delegare, no? qualche volta è più facile delegare, riguardo, è molto chiaro Don Trino Belli, il rischio di delegare di delegare agli altri questa scomodità del servizio, invece è proprio nel servizio che noi dimostriamo maturità di fede e anche prontezza spirituale per camminare, per partire e, e verso la casa del padre, ma anche per essere pronti a servire gli altri così come il Signore vuole da noi. Buona domenica a tutti!